Amici di Planet Spin, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video, oggi di nuovo bus fishing dal kayak, ci proviamo in questo sport, bellissimo spot, il periodo è quello giusto, è una giornata tipicamente primaverile, dopo 4-5 giorni di cattivo tempo, quindi l'attività dei bus dovrebbe essere in spiccata aumento noi ci proviamo eh, vedete con me in questo video vi faccio vedere l'attrezzatura che uso come pesco eh, speriamo di divertirci e di fare anche qualche bella cattura andiamo Cari amici di Planet Spin, oggi sessione di pesca al Black bass con il nostro kayak. Siamo qui ai laghi di Castelvolturno e eh, impostiamo l'azione di pesca partendo dal, dai siliconici, sono dei, delle piccole schettine in gomma, eh, dei vermoni classici per la pesca al bass In questo periodo riusciamo ad essere efficaci con queste esche almeno per la mia impostazione di pesca e eh, nella prima fase di questa battuta di pesca utilizzerò queste queste esche sono dei classici vermoni per il basso innescati su un amo texas comprensivo anche di testina piombata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 got tired eyes need a cup of blend that's right in the am that's my only friend no light just the sun coming up on the horizon i lose track of time yeah move fast and climb a new class divine yeah true passion shines and i'm through passing time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 É um bel passo Relash Per quanto riguarda l'azione di pesca, ho pescato lungo la costa principalmente, anche se ho utilizzato le l'ecoscandaglio per vedere anche un po' il fondale, la presenza di vegetazione e anche di mangianza sotto, ho fatto una tipica pesca di ricerca lungo lungo la costa, i bordi diciamo, di, questo, di questo specchio d'acqua, di questo lago. Appena arrivato... Nei pressi dello spot dove volevo insistere? L'azione di pesca volevo lanciare, ecco, eh, lanciavo la dente dente, gli ostacoli. Facevo affondare giusto un paio di secondi. La nostra eh, leschettina che utilizzavo, in questo caso, nella prima parte il, il siliconico. E poi iniziamo un recupero alternato con eh, dei, delle cercate verso l'alto. Recupero abbastanza lento. E ho iniziato ad avere qualche eh, bella risposta, all'inizio prima delle, delle tocche timide e poi man mano eh, durante la, la giornata ecco, ho avuto anche un paio di belle catture. C'è? Bel passettino. Facciamo subito il rilascio. Wow. bellissimo bellissimo pesce <ride> mamma che bel pesce <ride> mamma che bel pesce bellissimo wow. spettacolo compa <ride> Un altro bel bar, è venuto fuori! Eccolo qua, bello, bello, bello, bello, bello, uh -huh. spettacolo! Nell'ultima fase invece della nostra pescata ho utilizzato i crank, i jerk e anche in questo caso pochi lanci al ridosso del, della sponda per poi spostarmi. La presenza del vento ci ha complicato non poco la nostra uscita, Dobbiamo, avevamo sempre da recuperare ehm, terreno, acqua, perché il vento ci spostava subito eh, verso riva in, quando abbiamo pescato dal lato opposto al vento e quindi l'utilità ecco, del nostro calc nell'avere le pinnette è stato davvero indispensabile per essere maggiormente efficaci in pesca. Eh, l'utilizzo del jerk, come anche l'utilizzo del crank, lo lanciavo, mi mettevo a 15 metri circa dalla, dalla sponda e lanciavo verso, verso la sponda. Appena arrivato in acqua, due o tre jerkate, un recupero molto molto lento, intervallato con degli stop e eh, ho avuto delle belle catture proprio eh, su, su un piccolo jerk eh, effettuando questo tipo di recupero. Fatti sta sponda, da qua esce il pesce. Vai avanti tu, da qua avanti a me. Questa è la sponda a vento. Esce il pesce. Non ti avvicina troppo sulla sponda. E vai avanti avanti, due lanci e passo, due lanci e passo, due lanci e passo. Avvicinati ancora un po', se no non ci arrivi. Lancia dritto per dritto. Otto Occhio che ti stai avvicinando troppo, eh? rovini lo spot. Bravo, recupera, recupera. Ah, me l'ha dato! A ambio, il pezzo, Vedi che cosa ci sta, eh? Ti ha dato? Fallo mangiare bene! <ride> Ma io non me l'aspettavo che era così! Mamma che bas! Mamma! <ride> Mamma! Mamma, Gigi, che bas! Vai, vai! Oh! Yeah. Oh, bebè! Bon, <ride> Ecco qua il bus. È arrivato a farci compagnia e un po' più avanti. Cioè, la era pedala, pedala. Questo qua è il bus dei bus. Bellissimo, bellissima soddisfazione. Grande, lo lasciamo. Cioè, lo lasciamo subito. Pensavo che era piccoletto, invece è uscito davvero dal basso. Davvero... Vai, Gianni, facciamo il video del rilascio. Facciamo mettere ancora d'acqua. Vieni un po' più avanti, Gino. Abbiamo fatto qualche foto, eh? Sì, sì. Mi hai fatto proprio divertire, ragazzi. Oh. <ride> grandiosa pescata, grandiosa pescata. Grande <ride> cenno. Per quanto riguarda invece gli scafi, abbiamo utilizzato sia io che il mio amico due scafi eh, a pedali. Io ho utilizzato un Compass con le classiche pinnette, mentre il mio amico ha utilizzato un Trigen 330, sempre a pedali, ma con il sistema di propulsione a delica. Entrambi gli scafi in questo specchio d'acqua eh, sono mm, ottimali perché comunque si tratta di uno specchio d'acqua abbastanza ampio che è battuto dal vento, per cui uh, non stare sempre a recuperare con le mani, quindi con, le, con la pagaia, e utilizzando il sistema di pedali riusciamo uh, ad effettuare la nostra battuta di pesca, prima di tutto uh, più comodamente e poi anche con maggiore efficacia, perché avendo le mani libere è un grande plus per noi che, Uh, lanciamo a spinning, quindi utilizziamo ischi artificiali al lancio e quindi è indispensabile avere le mani libere in tutti i momenti della nostra fase di pesca. Cari amici, siamo arrivati alla parte conclusiva di questo video. Spero vi sia piaciuto. Come al solito, uh, non dimenticatevi di iscrivervi al canale.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 L'altro passato, l'altro